noi ci prepariamo con la musica per un epic fail oppure per rivederla finalmente su strada bene in effetti la rivedremo su strada in questo che è il mio secondo vlog ragazzi vi racconterò cos'era successo al volumetrico che ragliava come un asino l'avete sentito nel precedente video Di cui vi lascio una scheda qui In alto a destra Ora devo dire che la nostra è stata veramente una dimenticanza Imperdonabile La mia è quella del dottor Speedlab In realtà non avevamo attaccato un tubo Vabbè comunque in ogni caso Come direbbe il mio amico Alan Simoni Era veramente una cazzata Con la Z che è proprio quella Belli del nord che mi scrivete sempre Quanto siete belli e affettuosi Ma sta Z Ma dove l'avete lasciata? Fuori in terrassino Tacciosa Buona visione cazzo! Avremo risolto il problema della Billy Cooper? Sì, pare di sì Adesso Leo mi spiega cos'è successo? Allora? Funziona? Adesso mi devi spiegare <ride> che cos'è successo Ma che te lo spiego? Sì Fa ridere però eh E le sorprese però non finiscono mai no, uh, 0-4 no non sale più del 0, 3, 0 4. rimontiamo tutta la musata metto un po' di musica altrimenti Leonardo non lavora bene 3-2-1 sì Allora Matteo, noi ci stiamo, stiamo in una situazione in cui posso e io ho bisogno di farti una domanda. Cioè a te come ti è avvenuto, cioè, quando tu mi hai visto a me, non ora mi hai conosciuto? Sì. Ti è scattato subito qualcosa? O Nei due confronti? Eh, o dopo sì. un po' di tempo? No, no, o più. E perché? Sei tecnicamente preparato e due che comunque sei una persona di cui mi posso fidare e ad oggi avere un buon rapporto di fiducia con il prossimo, per me, è di fondamentale importanza. Trasmetti comunque eh, una energia positiva. C'è sta, tutti noi, tutte le persone che comunque hanno un certo tipo di... De... Eh, Chiamiamolo così affetto per la macchina verissimo eh, affetto allora di conseguenza è come è come se tu hai cioè io non ce l'ho ancora a figlio però è come se tu avessi un figlio e lo devi affidare a qualcuno certo cioè te devi fidare a quella persona ok e quindi io penso che la fiducia sia la prima cosa cioè deve proprio stare la base di questo tipo di rapporto che ci deve essere tra me e la persona che mi porta la macchina se io non mi fido di te come persona faccio fatica a lasciarti un pezzo del mio cuore perché queste macchine per noi sono la vita, ok? Soprattutto Grazie. per te e per me, ma per tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento Sono la vita, quindi sapere che ti sto a lasciare la macchina mia a te mi fa stare tranquillo Se la pensi così, anche tu non è possibile perché era sicuro che era un problema di aria di troppo quindi mi sono avvicinato e quanto che mi sono avvicinato eh, ho sentito che effettivamente come dall'inizio che soffiava da qui cosa da soffiava da qui. da qui e lo sai perché perché questo qui è il tubo che va praticamente sale passa dentro al collettore gira qui dietro all'intercooler e arriva qui sul coperchio punterie dove c'è sta sta valvola allora quello che c'eravamo noi era un pezzo ci mancava praticamente la parte sotto con l'innesto cioè qui ci manca tipo un pezzo così che sarebbe stato il pezzo che girava e andava lì dentro solo che io non l'ho visto, non l'ho visto perché era stuccato e non... cioè un tubo stuccato così non mi faceva pensare a una cosa del genere poi quando ho sentito che era da lì ho ricontrollato tutta la situazione e fondamentalmente era tutto montato, l'unica cosa che non mi tornava era questa al che eh, ho fatto la prova col dito, l'ho tappato, la macchina funzionava normale, ho ordinato il tubo in un giorno originale BMW solo tramite speedlab perché sennò è impossibile sono riuscito a reperirlo, montato e niente funziona, quindi era una cazzata fotonica, proprio fotonica solo che sai dopo tutta la giornata con l'officina del pilota aspetta a dirlo Adesso dobbiamo andare a fare un sì, giro. Sì, vabbè, a canale a provare la macchina, però già che gira così, mo vuoi mettere che esplode quando, che, quando che la stiamo a provare? Cioè mi auguro di non so perché siamo in movimento. Il problema è quando siamo fermi quindi come fa a pensare che è quella ventola che ti dicevo? cioè che da fermo non parte? che da fermo non attacca la, la ventola primaria quindi quella che deve attaccare nel momento in cui il motore sta vestito di oh. infatti qua sembra che è scesa un po' sì, sì, o è sì. rimasta para è te via attraversa così se sì, non c'è una strada senza ecco. strisce lo fa quando sta per al volumetrico no, l'hai fatto a rilascio si sì. sì. vero lo fa proprio nel momento in cui entra si sì. guarda un po' di pressione quanto fa mm -hmm. no, sta a 0.3 0.4 e gira a 0.9 pressione massima 0.4 0 no non sale più del 0304 0.4 eh si sì, infatti la sento che non va aspetta Ma la dietro quasi allora a livello acqua è stabile, sì. non c'è solamente quel discorso della ventola a fermo, poi bisogna capire perché fa così però secondo me lo fa, se non entra in pressione e fa stormore lo sai che potrebbe essere l'unica cosa che mi viene pensata Credo, mo vediamo se riesco a sentirla fermo, potrebbe essere che ehm, quel sensore che si è stuccato non, eh, dove io ho fatto la riparazione potrebbe essere che non tiene la pressione. No. Ci cioè, può stare perché sono tubi rigidi. Sì. Se così è tocca prendere, tocca semplicemente prendere l'innesto col tubo sì. come abbiamo preso lì, uguale, sì. stessa sì. sì. cosa. Perché mi sembra che venga da di qua il fischio. Sì. A livello di de, de, de guarnizione della testata, queste cose ti sembra tutto a posto? Oppure. Sì, no, no, no, la testa secondo me è ok perché se, se trafilava dalla testa quando io tiravo, per quanto comunque adesso non fa pressione, ma quando io tiravo doveva salire su di temperatura, ah. perché gli passavano i gas e di scarico, una volta aperto sì. il termostato passavano i gas e scarico, si mischiavano con l'acqua e alzavano vertiginosamente la temperatura. Però stati, rimane il fatto che a macchina ferma sale. sale. Sì. E questo sai da che può dipendere. Questa macchina ha due ventole una attacca a tot temperatura E un'altra attacca a un'altra tot temperatura più alta Di solito di difetto queste ci hanno Che sulla prima ventola Quindi quella che attacca a temperatura più bassa Cioè nel momento in cui ha bisogno di ventilazione Praticamente Se brucia il resistore c'hanno hanno dei problemi, dei difetti E non attacca Di conseguenza incomincia a salire la temperatura al motore A un certo punto attacca la seconda ventola Che però non basta per farla scendere la scende temperatura Certo allora di solito quando succede sta cosa si fanno due cose O se compra il ricambio commerciale Ma il ricambio commerciale essendo difettoso comunque di serie Dura un anno, un anno e mezzo, poi si se riloppe Se no va fatta una modifica con bypass, con una resistenza E in quel modo risolvi il problema perennemente Oh, l'hai preso? Vedete, poi eh ma levategli la patente ma era una ragazza era no, un ragazzo quello sa che fa no. tanto quello prima o poi si schianta quello passa sempre su sta via a cannone fa due volte questa è la terza volta che lo liscio con la macchina dunque amici ricapitolando lo vedi quel sensore lì quello va ovviamente sostituito come va sostituito il bulbo della ventola del radiatore che la fa partire tra gli 87 e i 92 gradi sistemate queste due cose teoricamente incrociamo le dita e eh, la mini dovrebbe essere pronta colgo l'occasione per proporvi un altro vlog durante eh, la metà della prossima settimana in modo che possiamo stare ancora insieme e raccontarci delle storie di passioni di auto Spero tanto il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti like, commenta qui sotto, fammi sapere che ne pensi e noi ci vediamo domani, ciao! Ordiniamo il pezzo e ci sarà un altro capitolo quindi dai. Speriamo che il terzo sia l'ultimo, anche eh sì. perché dopo gli abbiamo cambiato tutto, sì, cioè veramente <ride> gli abbiamo cambiato tutto, qualsiasi pezzo è tutto nuovo. Ah, dimenticavo, iscriviti al canale!